ciao benvenuti alla spab no vabbè dai scherzo ok dai entrate entrate perché sono di corsa perché ah, sto preparando sto mettendo a posto perché tra po poco arriveranno dei clienti eh sì come potete vedere finalmente ho, vi ho raccontato tanto eh, di questa mia passione vi ho raccontato quando andavo eh, alle verme nella foresta nera abbiamo parlato il benessere, del corso di maestro di sauna e mamma che ho fatto, del corso di massaggi ed eccomi qui. Finalmente velocemente vi faccio vedere dove vengo ogni tanto per così mettere in pratica quella che è la mia passione, ma poi avremo modo di raccontarla meglio anche con chi ha realizzato tutto questo e che ci spiegherà anche meglio i benefici e che cosa troveremo all'interno di questa spada. Intanto vi faccio vedere velocemente, poi con me pre preparate quello che c'è. Allora, Qui potete vedere c'è il cuore della spab o per la yurta, per questa uh, tenda che ripropo i mongoli. E poi laggiù abbiamo la bagna russa che è una sauna russa e la particolarità è che questa è una vera botte di barolo. L'ho bevuto tutto io, no scherzo, era già vuota quando sono arrivata c'era già la sauna. Di qui dietro, correte, correte dopo il caldo bisogna fare il freddo quindi ci immergiamo nell'acqua fredda fredda fredda fredda fredda per fare lo stemperamento e poi venite venite con fretta su allora qui sì, è il pub dove si può bere mangiare e si entra in quella che è la sauna la vera sauna sauna finlandese dove noi qui abbiamo non la stufa elettrica ma a legna quindi vera legna dietro di me c'è un bagno turco e poi non ve lo faccio vedere se guardate di qua ok lì dentro poi venite di qua ci rilassiamo ci rilassiamo anche nell'area relax e poi tutto questo non può mancare l'idromassaggio eh, perché un'altra cosa bella che già funzione oh mamma mia è già Se no, poi che arriva non può entrare. È l'idromassaggio, quindi insomma ci rilassiamo anche nell'idromassaggio oppure chi vuole può trovare relax. Ecco qui così prossimamente stiamo allestendo la parte esterna, quella che diventerà insomma venire nel percorso del benessere anche d'estate perché non si viene solo d'inverno e ci sarà la possibilità di fare l'idromassaggio anche all'aperto e poi ci sarà la piscina vera e propria dove adesso io vi ho fatto vedere si farò lo stemperamento invece lì ci sarà la piscina e galleggeremo sorseggiando anche del buon vino e sicuramente del territorio. Adesso vi ho raccontato velocemente quello che c'è ma tra poco arrivano i clienti quindi devo andare ma devo preparare ancora un po' di cose come ad esempio dopo aver acceso le vi do un massaggio e sistemato tutto devo andare a preparare lo scrub cioccolato e vino eh, vino per eh, farlo uno dei trattamenti all'interno del turco e poi preparare l'acqua quello che il ghiaccio e le essenze da mettere in sauna quindi aspettate lì che prende tanto l'acqua vivo eh Quello poi ci servirà dopo. Andiamo a posizionarlo nella sauna, che va anche a scaldarsi un po' l'acqua. Ci servirà per fare il vapore. Così. Il mestolo così. Adesso preparo lo scrub. Tutto questo, mentre lo preparo, e per dirvi che, se vi è piaciuto, ci troviamo martedì, come sempre, alle 9.30 la nostra diretta, lo so l'abbiamo saltata questa martedì, se volete parliamo di questo ma dobbiamo parlare anche di quello che doveva essere il tema di, della scorsa puntata ovvero che cosa facevate al pomeriggio invece di studiare, magari adesso ci fosse la possibilità qualcuno direbbe beh perché no potrei venire comunque in sauna che sarebbe un ottimo diciamo così eh, stacco per quello che riguarda la parte dello studio. Vedete voi, io vi aspetto martedì alle 9.30, intanto faccio lo scrub sale, un pochettino di cioccolato, così ci fa bella la pelle, e poi un pochino. mentre io giro, se vi va, sappiate, se verrete a trovarmi, troverete questo e tanto altro, e questo sarà quello che vi spalmerete sul corpo, per purificare il vostro corpo e renderlo ancora più bello, ancora più liscio, ciao, alla prossima, ciao, e grazie di essere passati, siete stati gentilissimi,